Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video quest'oggi a voce normale, fra virgolette, anche se questa è una parola che non mi piace vi volevo ringraziare anzitutto per tutti i complimenti allo scorso video che è stato il mio primo esperimento di SMR che vi metto qui e ricordare che il prossimo video sarà un altro SMR del quale non vi anticipo il contenuto mi dispiace un po' che a tanti non sia piaciuto, però ragazzi il canale è mio. Comunque, visto che uh, questo video sarà molto lungo, dovete iniziare, ma prima vogliamo parlare della mia bellissima maglietta, penso proprio che allegherò una foto. Bene, adesso che ho avuto questo momento di vanità, Direi di iniziare veramente perché mi avete fatto tantissime domande Se non sbaglio ben 32 domande E ragazzi non ho aspettato più perché sono già tante E avete avuto veramente tanti tanti giorni di tempo Non ve ne avviate a male Mi giro perché devo cliccarle una a una Vabbè saltiamo le premesse. Piano piano cresci su Youtube Piano piano è tanto tempo che ti siedi di fronte all'obiettivo della telecamera si cresce anche come persona e soprattutto da bravo youtuber impari ad essere più rilassato quando parli rivolgendoti a noi, seppur da solo mentre guardi l'obiettivo della camera. Poi arriva anche il momento in cui qualcuno ti riconosce per strada perché ti seguo qui su YouTube. Non mi è successo, però mi è successo che un ragazzo sul sito di incontri mi chiedesse ma te hai un canale quasi uguale o semplicemente perché ti ha visto su YouTube. E con lei o lui arriva anche la mia domanda. Come è cambiato il tuo rapporto con gli altri, in particolare con gli sconsulti? Da quando fai YouTube ti trovi più a tuo agio? Non pensi che ci siano state grosse differenze? Il te di fronte alla telecamera è diverso dal te di fronte alle persone? Ah, mi fermo un attimo. Eh? Perché comunque poi ci sono delle altre domande Rischio di perdere il filo del discorso Mi sento più a mio agio sì Ma ti spiego anche in che senso Nel senso che dal vivo è molto raro che io abbia possibilità di essere me stesso Quindi paradossalmente Con voi sono più me stesso Perché eh, mi avete dato modo di non sentirmi giudicato altra situazione in cui sono me stesso magari e invece con persone con le quali c'è già un legame tipo uh, Danilo per esempio ciao Danilo se tu guardi il video tag come stai tra la gente che, uh, in cui la musica ha rovinato tutto per colpa di un mio errore di editing saprai qual è il mio rapporto con la gente dal vivo purtroppo ti senti più aperto? No, <ride> assolutamente no. Ti fidi delle persone? Non ti fidi delle persone? No, mi sento osservato quanto prima, sono sincero. E non è una mania la mia. Perché si vede poi da come si pongono le persone nei miei confronti. Anche quando rido, anche quando scherzo, anche quando mi occupo della mia freia, siamo sempre lì. Qualche cambiamento c'è, ma forse più legata alla crescita personale che l'abito youtubesco oppure youtubico oppure c'è qualcos'altro no sicuramente mi avete aiutato a capire che non tutte le persone sono lì a osservarti da capo a piedi con diciamo puntato a vedere quanto sei disabile quanto sei cretino quanto sei intelligente però queste persone dal vivo non le ho trovate grizzino mio dovrebbero essere tutti come molti di voi come molte persone tra cui te poi volevo prendere la domanda di Desi perché mi segue da meno tempo e non aveva capito alcune cose di me che magari voi sapete quindi passiamo subito alla domanda di Desi Makeup 90 che mi chiede dove vivi dove vorresti vivere vivo a Grosseto visto che qualcuno non si era accorto di davvero. giustamente mi sembra strano dove vorrei vivere allora se, se diciamo il top sarebbe all'estero quindi Spagna o Inghilterra però Inghilterra col fatto che è uscita dall'Europa insomma sarà un po' difficile Invece una soluzione intermedia, una soluzione un po' più abbordabile per me sarebbe una grande città tipo Milano, Roma, Torino, Torino sarebbe pure vicino alla mia amichetta a che diversamente ha difficoltà a spostarsi comunque una grande città come vorresti vederti fra dieci anni fra dieci anni spero di avere un stramaledetto lavoro che è una cosa che proprio mi preme Spero di essere più realizzato come persona in, gener in generale Soprattutto dal punto di vista di quella che è la vita sociale E sinceramente spero di avere un ragazzo Almeno di frequentarmi con, con un ragazzo Visto che ho nominato Ambrastella prima Sto facendo un ordine alla cavolo di cane Andiamo avanti con la domanda di Ambrina Sembrerà una domanda stupida e senza senso, ma chi sei tu? Chi è Riccardo? Bene, Riccardo vi ha sempre detto qualcosa di lui, però fortunatamente voi mi portate a far vedere il meglio di me. In realtà sono una persona tremendamente ansiosa, cioè... Mi capita di vedere fini catastrofiche poi dove non ci sono, in realtà. Sono mh, una persona che odia sgomitare per avere le cose, l'ho detto pure nel tag, però in realtà, di quelli che si sentiva male, quindi ci siamo come ve lo stessi dicendo per la prima volta. Sono una, una persona che odia dover sempre chiedere, chiedere, chiedere. Però è anche vero che se tu mi metti a mio agio Ecco che arriva la parte migliore Arriva la parte che paradossalmente come dicevo prima Grizzly non si vede più su Youtube Ecco che arriva la parte ridanciana, la parte scherzosa, la parte con la battuta pronta que Quella è una parte molto vera Che mi dispiace di riuscire a tirare fuori solo qui Qui, Toscano Portami via. Allora, se ti dovessi descrivere alle persone che ancora ti conosco come ti descriveresti, e l'ho fatto, se dovessi mettere in ordine di importanza amore, salute, felicità e soldi, quale sarebbe la tua classifica? Oddio Ambra. Al primo posto sicuramente amore, perché tanto, ascoltate, è inutile che siano bene di salute e poi mm, non c'è amore intorno, no? Poi tra salute, felicità e soldi. Io direi felicità, salute e soldi. Perché se anche i soldi non fanno schifo a nessuno. Se ho i soldi e poi sono da solo, cosa per cosa li uso? No? Non credete? Hai avuto un pensiero ricorrente in quest'ultimo periodo? Sì. Sentire il tempo di sci scivolare via, avere la sensazione di non vivere. Quale parola descrive il tuo ultimo mese? Noia. Cosa apprezzi nelle persone? Apprezzo mm, la spontaneità. Apprezzo la sincerità quando è costruttiva. Apprezzo le persone, diciamo, fisiche perché a questo mondo abbiamo delle mani, delle braccia vanno usate e apprezzo le persone fanno ridere, tanto ridere che cosa vorresti che le persone apprezzassero di te? più o meno le stesse cose la mia sincerità la mia ridancianità il mio essere <ride> di compagnia e il mio mettere a frutto quel poco che posso fare questo Molte domande saranno argomento di alcuni dei miei prossimi video e chi meglio di te potrebbe rispondere a dom queste domande senza saperli sulla lingua con estrema sincerità Bene, allora io cara spero di esserti stato utile ti mando un gran bacio Ma Di qui in poi cercherò di andare più o meno in ordine di come le ho screenate perché sennò al momento dell'editing sarà un casino Ora ho un po' saltato perché... Era una delle domande che mi, alle quali Mi piaceva rispondere subito Eleonora B Vita da infermiera Mi chiede Vivi alla giornata o fai progetti per il futuro? Io vivo alla giornata perché poi mi va tutto a Bip come si suol dire Ciao Allora la mia situazione attuale Cara È, le, è, è questa Io vorrei Essere in grado di fare progetti però come faccio? Faccio il lavoro che mi viene pagato poco, ma non perché siano brutte persone, è proprio che viene pagato poco a tutti. E ho una situazione abitativa che non mi permette di, di ospitare altre persone. Allora, dicevo che ho una situazione abitativa che non mi permette di ospitare persone e non è una cosa fatta assolutamente con cattiveria però dall'altra parte non c'è per nulla comprensione da parte degli altri uh, di conseguenza avendo io la situazione che è evidenziata nel video come sta a fare la gente uh, mi è difficile conoscere sia in amicizia e sia eventualmente in qualcosa di più dell'amicizia comunque parlerò meglio dell'amore in un altro video per, quindi per questo, per la situazione pseudo-operativa che ho, uh, sono estremamente costretto a vivere la giornata ho preparato un'altra uh, domanda le mie zie del canale ricette risate in pochi minuti a cui mando uh, un bacio mi chiedono quest'estate cosa ho mangiato più di frequente non lo so perché io sono dal punto di vista mangiare c'è una persona schifosa mangio di tutto <ride> quindi non lo so non saprei cosa ho mangiato più frequentemente il mio papino Robert King comico e scrittore mi ricordo che mi ha fatto un sacco di domande Hai mai fatto viaggi spazio-temporali? Allora se ti riferisci all'ipnosi regressiva eh, No, eh, sono curioso però non conosco esperti Se sì dove se no perché ho risposto Secondo te cosa starà facendo il tuo io nel mondo parallelo? Spero si goda la vita più di me ti piacerebbe andare a trovarlo? Sì, perché no? Cosa gli diresti? Goditi la vita Se inventassero un congelatore spaziale Ti faresti ibernare per cent'anni per vedere il mondo futuro Oppure diresti no grazie Io sono devoto all'universo primitivo E ripudio alla scienza Resto qua eh, Ho una gran paura del futuro L'ho detto nella domanda prima Quindi forse nessuna delle due eh, Ultima domanda Faresti mai la popola? <ride> su un gabinetto parlante che nel frattempo ti racconta delle storie per aiutarti a rilassare l'intestino e la mente ciao figliolo, ciao papino un bacione eh, no, senti, io quando faccio la popò voglio il silenzio assoluto quindi l'ultima domanda è, è decisamente un no a questo punto facciamo un altro saltino rispondiamo alle due domande della mamma Giovanna perché a tante persone mancano la sensibilità e la comprensione e come poter rimediare? Scremare, scremare, scremare a costo di rimanere da soli e lo dico io che mi costa tanto, tanto. Cosa danneggia maggiormente la società? Scegli una delle due domande, no, io rispondo a tutte e due. Allora, per quello che mi hanno detto, i figli non sono più educati come una volta, si prende una nota... E si denuncia la professoressa Si permettono delle risposte che prima eh, non era possibile dare Non sono per la violenza Però bisognerebbe che quello che si dice con le parole si tiene nella serie Ti tolgo il gioco perché mi hai risposto male Il gioco tu non lo tocchi per una settimana Stop E così eh, via discorrendo Andiamo avanti Kenny, uh, Vincenzino Mi chiede Ti piace il mare? Ci sei andato? Hai una persona nel tuo cuore Un abbraccione Un abbraccione pure a te Ce lo dobbiamo dare assolutamente dal vivo Perché non esista che io mi perda una persona così Allora, no, purtroppo non ho una persona nel cuore Anche se mi piacerebbe tantissimo In parte dalla più facile Ti piace il mare? Ci sei andato? Non sono... Quello che oddio, sono uno squaletto, mettetemi nell'acqua e non lasciate in più. Diciamo che sono. è una cosa molto. un rapporto abbastanza equilibrato il mio con il mare. Mamma consiglia, mi chiede, io. No, stavo leggendo la parte in incitessa. La mia domanda è, visto che sono in fase di trasferimento da una regione all'altra, mi piacerebbe sapere se tu cambieresti mai il posto dove vivi immagino non ricordo sia il posto dove sei cresciuto baci allora io ho già fatto due trasferimenti ho vissuto a Padova e adesso vivo a Grosseto però ho origini del sud Italia adoravo Padova non avevo la dis disponibilità di eh, rimanere a Padova eh, il Veneto non è solo difetti tutte le regioni hanno difetti però io sarei rimasto in Veneto non potevo farlo e me ne andrei da grossito anche domani Per approfondimenti ti invito a guardare il famoso video Come stai fra la gente Scusate se vado veloce ma sono veramente tante Non è che non mi freghi, freghi delle vostre domande Stefi Shannon Ciao Stefi Mi chiede Vabbè parte che mi dice a, a me farebbe molto piacere conoscerti meglio anche fuori da Youtube La cosa è reciproca sei una persona su cui fare affidamento, ma soprattutto sembri anche un ottimo amico. Grazie, peccato i risultati siano diversi. Allora, mm, cambieresti nome al canale, vuoi portare contenuti diversi? Quali baci. Cambiare nome al canale no, perché già ho avuto la botta di. di fortuna che mi, mi hanno fatto cambiare il link eccezionalmente, nonostante l'avessi già cambiato altre volte. Solo per questo già no. Sì, voglio portare contenuti diversi, mh, porterò dei video che non sono né tag né nulla con delle cose che ho preso dal web E poi, eh, mi raccomando, fate richieste anche sotto questo video Possibilmente non solo tag Lorenzo Potterhead mi chiede Il film più brutto mai visto, Occhi di Cristallo perché io odio gli horror, odio gli splatter e dopo 5 minuti c'era stata una spruzzata di sangue finto subito Arasule mi chiede Tre aggettivi che ti descrivono All'occorrenza allegro Però specifico all'occorrenza Puntuale E ansioso Il mio brother Aristide Colussi mi chiede Se tu avessi il mondo nelle tue mani cosa cambieresti nell'essere umano? Siamo troppo attaccati uh, all'aspetto esteriore. Ora, finché si tiene fede al detto, l'occhio vuole la sua parte, mi ci metto anch'io. Finché si tratta di gusti, mi ci metto anch'io. Però a volte si esagera, soprattutto con le persone disabili, che hanno diritto quanto gli altri, non più degli altri, di essere realizzati. Nail Art Franci, ne ha aperta una un po' in disordine, vabbè. Mi chiede. Di dove sei? Ti piacciono gli animali? Di dove sei ho già risposto. Sì mi piacciono gli animali, ho una cagnolina, ti invito quando hai voglia a scorrere i miei video e a conoscerla, perché sono sicuro che lei sarebbe felice di conoscere te. Torniamo in ordine. Barbara Cerri Glimmer mi chiede hai mai pensato di organizzare un piccolo raduno incontro con i tuoi followers di YouTube? Allora mi piacerebbe tantissimo ma ci sono due problemi, io sono il signor nessuno a livello numerico quindi se io propongo un incontro è un po' difficile con circa 1300 iscritti come adesso Poi sono fuori dal mondo che non è un dettaglio rilevante Quali sono gli youtubers famosi ma anche non famosi che segui più assiduamente perché ti piacciono? Ciao ciao allora, a questa domanda preferiscono rispondere subito e ti spiego perché. Sono stato taggato in un tag che si chiama il mio YouTube, che farò appena riesco. Ti invito a guardare quel tag quando uscirà perché risponderà alla tua seconda domanda. La Betta del canale Betta e Bonnie, come si dice da quelle parti, mi chiede C'è un film italiano che ha in particolar modo a cuore? è molto difficile scegliere in questo momento non mi viene in mente sinceramente magari se mi viene in mente aggiungo il titolo in fase di editing però mi è piaciuta molto la domanda te lo dico non è che non ti ho risposto perché non mi piace è che è veramente una scelta difficile Caterina del canale Sontina F ciao carissima mi chiede se ti venisse proposto di candidarti alle di candidarti alle elezioni politiche indipendentemente dalla corrente politica accetteresti? allora a parte che non sono una persona abbastanza conosciuta per i voti però ti confesso che l'idea di farmi sentire un po' mi alletta quindi non la escluderei a priori il portale di Chris Migliere se tu avessi la possibilità di avere un superpotere solo per un giorno quale sarebbe? Eh, la lettura del pensiero ovviamente sarebbe un giorno che passerei prevalentemente fuori casa per scoprire tante di quelle cattive persone. Gloria Glock 71, alias diretta Glock, ciao cara, mi chiede il tuo colore preferito e perché è un tuo sogno nel cassetto. Il mio sogno nel cassetto è essere realizzato e sereno. Il mio colore preferito da vestire è eh, sono tre, anzi non è uno. Bianco, nero e giallo Mentre il mio colore preferito in generale è sempre il giallo la India 76 ciao Pocahontas, mi chiede Se fossi un animale quale ti piacerebbe essere? Perché? Un cane Sono scontato ma un cane perché, perché sono sensitivi eh, Pappa, cacca e nanna sono felicissimi e soprattutto ricevono tanto amore, non sempre ma nella maggior parte dei casi. Lucy Dolce Bandina, ciao cara, mi chiede, scambieresti mai la tua vita con un'altra persona? Se, chi, se sì, chi o cosa vorresti essere e perché? Beh, sull'animale stasera quello che... Stavo dicendo, per l'animale ho già risposto per la persona sicuramente non, non rinascere disabili o quantomeno non disabile in italia perché disabile in italia vuol dire lotta tripla che nel resto del mondo mentre invece magari disabile all'estero qualche possibilità in più sì. se potevo rinascere in italia voglio rinascere sulle mie gambine se no vabbè parliamo di potenziali alternative poi Dmitio mi chiede quali aspetti ti piacciono e quali no della community di YouTube? Io non me lo ricordo se me l'hanno già fatta perché la screvo precedente risale a gennaio Mi piace che ci siano più quelle persone di quelle che incontro tutti i giorni Non mi piace che non ci sia collaborazione per niente Non ci si aiuti a crescere se non in alcuni ambienti ristretti eh, di cui fortunatamente faccio anche parte Momissima mi chiede Avendo la possibilità di modificare uno e un solo componente che caratterizza la mente umana, cosa cambieresti? Esempio, ignoranza, arroganza, stupidità, bigottismo, eccetera. Beh, un po' si ricollega alla domanda di Aristide Colussi, però visto che mi hai fatto un esempio più pratico, ti rispondo senz'altro bigottismo, perché eh, con il bigottismo sicuramente si annulla anche l'ignoranza e la stupidità di riflesso, Forse l'arroganza no, però a quel punto farebbe meno paura, ecco, quello sicuramente. La mia sorellona, Miriam, che mi sopporta da ben 10 anni, mi chiede Ho apprezzato la follia, il tuo ultimo tatuaggio, raccontaci dei tuoi tatuaggi e dici se hai in mente di farne altri. Non ho in mente di farne altri al momento, anche perché comunque richiedono una, una bella cura, anche perché comunque non costano esattamente due euro, però... Se riuscirò piano piano a fare tutti i tatuaggi e tutti i piercing che ho in mente Ho promesso di fare un nuovo video update dei piercing e dei tatuaggi Quindi direi che come risposta può andare Ramona Ice Ciao Ramona mi chiede Cosa ti ha spinto a inserirti nel mondo di Youtube? Faresti amicizie con Youtubers e cosa miglioreresti della tua personalità? Mi, ha spinto, mi hanno spinto due cose, anzi, la passione per il montaggio video e la voglia di conoscere persone nuove. Ho già fatto amicizie con youtubers, ma le porte sono sempre aperte. Cosa migliorerete la mia personalità? Essere più strafottente in alcune situazioni, prendermela meno. Brother and Sister Travel, cioè eh, l'uomo perfetto della India 76, vi saluto ragazzi, mi raccomando voglio tanti video con voi. Quali erano i tuoi cartoni animati preferiti? È bellissima questa domanda, mm, sicuramente se mi seguo qualcuno del 90 mi aprirà. Oddio, in realtà non mi piacciono soltanto i cartoni della mia epoca e basta, anche più pochi. Io adoravo Digimon. Eh, Digimon Tamers E eh, poi cosa Oddio come si chiamava? Quello lì della strega del valoroso Ah ecco Guruguru. Guru. Mi piaceva Guruguru Guru, anche se le fanno Sigla un po' stupida E eh, poi cosa mi piaceva Ho guardato Heidi che non è proprio Della mia epoca ma non mi interessa guardavo il corrispondente de, dagli appennini alle ande sono veramente tanti io direi che possiamo fermarci qui se no avviene un elenco infinito Sara Maggi 15 mi chiede come ti comporteresti se, se ti innamorassi del tuo migliore amico etero? baci cosa che tra l'altro so che era curiosa di sapere anche Mari del canale Mari dei suoi video ti dico una cosa non so se interpretare come positiva o negativa, è un po' impossibile che questo accada perché uno sono diventato molto difficile all'innamorarmi date le esperienze precedenti, due mh, il rapporto tra maschi al di là dell'orientamento sessuale in Italia molto spesso viene un po' troppo sessualizzato. Per cui è molto difficile per un ragazzo gay, dal mio punto di vista, avere un migliore amico etero. Eh, paradossalmente, è più facile che un migliore amico gay si fidi maggiormente di te e quindi a quel punto di innamorarsi, forse. Sarebbe un problema minore, il fatto sta che non mi è mai successo, per cui non lo so. Semplicemente Andrea, il mio gamer preferito perché porta la F Strange, io prima o poi mi comprerò la F Strange. Mi chiede perché ho iniziato realmente a fare video su YouTube Questo ho già risposto però c'è una domanda in più rispetto alla domanda di prima Che ne pensano i tuoi genitori ed amici? Allora con i miei genitori purtroppo cioè purtroppo. Meno male che non ho più rapporti perché non sono proprio i genitori che uno vorrebbe avere eh, Per quanto riguarda i miei amici la cosa è molto tranquilla nel senso che Innanzitutto alcuni dei miei amici sono youtubers e questa è una cosa, spero che anche io e te diventeremo amici. Eh, gli altri amici guardano comunque volentieri i miei video, mi incoraggiano, mi incitano e.. anzi a volte mi danno idee senza essere necessariamente youtubers. Quindi dal punto di vista degli amici la cosa è più che tranquilla, ti mando un bacione, continua così. Salve Vale, ciao ragazzi, sei molto profondo come sempre, grazie. La nostra domanda, se ci, se ci fosse, non sarebbe ragazzi, se ci fosse la possibilità di cambiare una cosa in Italia, cosa cambieresti? Eh, solo una, almeno un paio me le dovete concedere. Legge contro l'omofobia, cioè omo, B, transfobia, ci siamo. E lavoro per tutti, indipendentemente dall'orientamento sessuale, perché poi a quel punto se una persona gay, lesbica, bisex trans trova lavoro, no? E qualcuno si permette di fare dei commenti catini, c'è la legge dalla sua parte, denuncia, ciao, ne? Wendy B Channel mi fa complimenti per il tag e poi mi chiede quali cose contano di più nella vita secondo te? Eh, amare se stessi. Stare bene con gli altri ed essere realizzati, che non vuol dire ricchi, ma almeno una vita dignitosa che ci consenta di, di star bene. Zoe Grieco mi chiede: Credi nella reincarnazione? Se nella vita precedente eri un animale, quale credi di essere stato? Ti rispondo molto velocemente perché questa sarà. L'argomento di un mio prossimo video che mi ha chiesto proprio Saramagic 15 Sì, credo nella reincarnazione, sì, ho una mia spiritualità Però non te ne parlo approfonditamente in questo video Perché sarà l'argomento di un prossimo video Quindi non ti perdere i miei video, ti fa la campanella, mi raccomando Bene, ragazzi, io ho risposto a tutte le domande Almeno penso, se me ne è scappata qualcuna perdonatemi Scusate se qualcuno voleva farmi delle domande e non l'ho aspettato vi chiedo di seguirmi su Facebook, perché pubblico molto anche lì, la pagina si chiama come il canale, di seguirmi su Instagram, di attivare la campanella per non perdere i prossimi video, un Oscar alla pazienza se siete arrivati fino a qui, ciao!